Le aziende agricole dovrebbero essere le cellule fondamentali della società in cui si vive, cioè dovrebbero tutelare e promuovere diciamo, la biodiversità esistente in questi luoghi ed essere quindi il baluardo dei territori che si vive. E il ruolo fondamentalmente che cerchiamo di portare avanti come aziende agricole è questo, siamo presuntuosi, non lo so, però è, tentiamo di vivere diciamo, la società compenetrando in tutti i suoi strati possibili. E confrontandoci con le istituzioni, con la politica e cercando di portare avanti poi il lavoro duro dell'agricoltura credo che l'innovazione sia una, uh, un modo di fare delle cose in maniera uh, come dire, che diano un, uh, qualcosa in più alla società uh, e alla comunità uh, sia fondamentale uh, mantenere una certa etica nel farlo Sostanzialmente l'aspetto fondamentale è che deve dare un qualcosa in più alla, alla, alla, alla società. Per me l'innovazione sociale è ricreare comunità, eh, ricreare comunità perché credo che sia interessante ritrovarci e riprovare a lavorare insieme e, e quindi a vivere insieme. L'innovazione oggi è rendere contemporanee alcune pratiche del, del passato, ancora resistenti nelle periferie esistenti e resistenti nelle periferie rurali. Parlo di pratiche di solidarietà, di pratiche conoscenza e competenze, di pratiche agricole, di artigianato e eh, quindi eh, traghettare questi saperi nella contemporaneità non farlo in maniera nostalgica non inseguendo i belli tempi di, di una volta ma eh, contaminando le nostre, le nostre comunità che hanno nel, nel loro DNA delle, delle potenzialità di progresso autoctone L'innovazione in questo momento è renderci eh partecipi di nuove modalità di vivere, che siano sostenibili dal punto di vista ambientale e sociale, quindi considerare in tutto quello che facciamo i risvolti sociali, i risvolti ambientali che le nostre azioni eh, provocano. Quindi oggi per me innovazione, è, per esempio nel settore in cui mi occupo, quindi dell'agricoltura sociale, essenzialmente fare produzioni in maniera sostenibile e fare durante queste produzioni anche attività di inserimento sociale e lavorativo di persone che vengono solitamente marginate dalla nostra società. Quindi nel momento in cui riesco a fare queste due cose, penso di eh, mettere in piedi dei fenomeni che, alta, che sono altamente innovativi. Riusciamo a smuovere coscienze, riusciamo a tirare attenzione su determinate tematiche che solitamente l'istituzione non prende in considerazione.